Allora, brevissimo video eh, per far vedere come si può praticamente usando il collab che metto in link che è poi questo che vedete nello schermo riuscire a trasformare un testo in italiano in una lettura in un file mp3 Allora, semplicemente voi prendete questo, questo oggetto questo, questo collab che viene fornito e poi potete fare il play Insomma, della, il play sarebbe eh, questo tastino qua, il tastino eh, in pratica eh, visualizza, fa, fa, fa eh, la trascrizione in mp3 di, questo, di questa frase, quindi, per esempio, in questo caso, ciao, sono un'intelligenza artificiale e poi di conseguenza genera un. Um, un audio in questo caso di 3 secondi che qui facendo il play praticamente intelligenza... si ottiene la lettura e quindi abbiamo un mp3 che illustra quello che facciamo questo tts gtts google test to, um, to speech e um, quel file lì lo, lo scrive nel file che lo scrivete nel senso che qui si fa gtts di questa frase lingua italiana si salva il hello.mp3 e poi in questo caso fa il play di audio ma hellomp 3 lo trovate anche qua quindi a questo punto qui potete andare cliccando su, um, su qui dove c'è il folder e quindi col folder potete tranquillamente salvarvi fare il download di questo file e quindi avere il file che è, è praticamente playabile Okay. e quindi questa è un, una tecnica tra l'altro è anche abbastanza uh, piccola eh, sono 15 KB quindi voi praticamente avete il file letto il usando praticamente eh, l'accortezza di usare Colab che è quel sistema che avevo già accennato qualche, qualche tempo fa anche ultimamente che permette di lanciare dei programmi scritti in Python in maniera gratuita grazie a Google Saluti, buonasera.